Amore devo entrare un attimo, devo fare i pipì, ti prego No non farlo, sto facendo la cacca, c'è una puzza incredibile, ti prego non entrare Ma patatina, le donne non fanno la cacca, dai Ma che puzza, ma che... I miei compagni sono tutti morti Siete fantastiche. Ovviamente questo video non è rivolto a tutte le donne, ma solo a una cerchia molto ristretta. Diciamo anche che è riferito alle più problematiche. Già. Signori, benvenuti su Donne. Effetti col... No, no, no, no, no, senti, dire su Donne è femminista. dai, dai Ok, va bene, la rifaccio. Benvenuti in Donne. Effetti... Cioè, ma in, in senso di dentro? Cioè, sei il classico maschio burino misogino che pensa alle donne solo per infilarci il cazzo. Donne. I collaterali sono una signora, una Amore senti ma mm, Chi sarebbe questa tipa che ti ha messo like a tutte le foto Su Instagram? Mm? Ah si sì, no è una mia ex Compagna di classe delle medie Tranquilla e innocua Puoi richiamare la squadra d'azione oh, <ride> Che motto? che sei Squadra alfa Confermo attacco verso donna sconosciuta Possibile pericolo Ricevuto conferma acquisizione del bersaglio Nemico neutralizzato Ottimo, bel lavoro Potrai rivedere tuo figlio Allora Gioia Come li facciamo i capelli oggi? Mm? Allora vorrei un taglio Che non vada a snaturare troppo La mia vitalità e naturalezza E inoltre non mi voglio Né troppo corti né troppo lunghi Ok? Un pochino biondi mi raccomando Piega eh, perfetta e, e questo è quanto, insomma Procedi pure mm. No ti prego, ti prego ah! mm. Tesoro come sta? Mm? Punto 1. Entrare in modalità Sherlock per analizzare la situazione. Il vestito è nuovo, quindi l'ha acquistato da poco. Probabilmente glielo hai consigliato tu e vuole vedere se eri attento. Prima opzione. Potrei essere sincero. Amore, ma stai benissimo. Questo vestito ti dona da morire, soprattutto questo colore poi. Però, sai che c'è? Non ti valorizza molto i fianchi. Ah, ma sta di che c'ho i fianchi? Eh? Eh? No, ah lui ormai ha no, cingato no, no, in sopravveso e prende la può... modella accanto, ha capito? E certo, mi pare giusto Se lei se ne andasse con chi dividerei Netflix No, non posso, sono troppo povero per questa opzione Opzione 2 Sì, falso Come mi sta? Hm? Amore mio, ma... Ma... ma ti sta benissimo Non ti ho mai vista così tanto bella e magra e... Wow Ah quindi di solito sono una vacca brutta come la veste e puzzo pure? Ma non ho detto che puzzi <ride> Addio mi rimane solo un'alternativa. Come mi sta? Hm? Fingi un ictus. Oddio oh, amore, stai tranquillo, ti porto in ospedale, guido io! No! Invidiose, non avrete mai il mio fisico!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 Laura, cioè è inutile che dai delle zocche a tutte, eh? Cioè, scusami se te lo dico, scusami se te lo dico, ma tante ragazzo due, i like li mette solo a me, eh? eh? Quindi, stai zitta, stai zitta, zocco! Spero che questo primo effetti collaterali del 2019 vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like qualora il video vi fosse piaciuto, iscrivervi al canale e... e, e fatelo, An ancora non l'hai fatto? Ucciderò tutta la tua famiglia, dandogli fuoco durante il sonno.